ma anche Giovanni non lo riporta ed è molto strano che questo non avvenga perché questo è, anzi questi tre episodi, noi ne abbiamo scelto solo uno, fanno parte di quella che io considero, l'abbiamo già detto quando abbiamo parlato dei geraseni o gadareni, che però invece anche gli altri hanno questo episodio, quell'elemento storico, politico religioso insieme, non dobbiamo scandalizzarci, date Cesare quel che è di Cesare quel che è di Dio, ma era una risposta religiosa, era una risposta politica, solo dal XVIII secolo in poi si è cercato artificialmente di dividere le due cose, ma ovviamente non ci si riesce, e quindi questo testo è sempre per forza interpretato diciamo in chiave morale, ma fuori contesto. E allora noi cerchiamo di dare un'ulteriore possibilità e un ulteriore modo di leggere questo episodio. Un episodio che certamente rientra nella situazione politica dell'epoca. Si presentarono alcuni in quel tempo, annunciando a lui, parlando con lui, di quei giudei dei quali il sangue, Pilato aveva mescolato con le loro vittime, ovviamente a Gerusalemme, e rispondendo loro Gesù disse, a proposito, questi tali eh, è una delle rarissime volte che nei Vangeli non si fa precisamente accenno a chi sarebbero questi tali. La costante degli Vangeli è che tu sei sempre Gesù con chi parla. Anche se noi stiamo facendo un po' di fatica e ricostruendo un po' il clima storico e vedere a quale fazione, a quali partiti teocratici facevano riferimento gli interlocutori di Gesù in questo caso e lo stiamo vedendo nel mega enorme corso di soteriologia. Ma in questo caso è molto vago. Certamente Gesù prende spunto da, da, da questa notizia e rispondendo disse a loro, ritenete che, i, che quei Galilei fossero più peccatori di tutti gli altri Galilei, questi Galilei che hanno sofferto questo forse erano più peccatori di tutti gli altri Galilei, lui era della Galilea. Questo episodio si svolge, eh, diciamo non a Gerusalemme, ecco, anche se lui aveva già preso l'idea di andare a Gerusalemme, dice: No, dico a voi: qui non dice come al solito: dice Amen, Amen, vi dico. Se non vi convertirete tutti, tutti similmente perirete. Quindi Gesù dice che se non c'è una metanoia, una teshuva, chi ascolta queste parole certamente morirà, in quel modo lì, perché non sono più giusti di quelli che sono morti. E poi rincara la dose e c'è il secondo episodio. Notare che qui ha parlato di Pilato, dell'autorità romana. C'è proprio il nome? Eh? Il Pilato che poi lo ritroveremo dopo. Però qui è già anticipato. Il Pilato che c'è nel credo. Partì sotto Ponzio Pilato. Cioè, capite, Pilato è nominato la prima volta come autorità romana. Noi lo sappiamo perché, c'è il stato questo processo burla, ma è già citato qua. Secondo episodio o quei 10, altri codici dicono 18, non è quello il problema, 10, 18, non è quello, è l'episodio, sui quali cadde la torre in Siloam e uccise e li uccise. Ritenete che furono essi colpevoli più di tutti gli uomini che abitano a Gerusalemme? Questa torre è stata erroneamente pensata come vicino alla piscina di Siloe, ma qui è Siloom, molto probabilmente è una parte dell'acquedotto romano, anche se molti dicono che era in pianura, ma visto che Gerusalemme non è in pianura, è in montagna, in collina, alta collina dai 700 agli 800 metri, secondo di che colle tu vai a visitare o su quale vivi, o che percorri, ci fu questo episodio di, di cronaca conosciuto evidentemente ai tempi di Gesù, e anche quello lì era di pertinenza romana. E Gesù cos'è che dice? No, vi dico voi, se non vi convertite tutti, allo stesso modo perirete. Allo stesso modo, cioè meri, perirete così, similmente perirete, lo dice al versetto 3, e al versetto 5 dice allo stesso modo perirete. E a questo punto c'è l'ultima cosa che si lega necessariamente qua, con questi due episodi, perché se no sarebbe un masso erratico un masserratico che non si potrebbe nemmeno collegare con lui che al versetto 10 del capitolo 13 dice insegnavi in una delle sinagoghe nei, nei sabati». E qual è questo episodio? Unico, c'è solo qua. L'episodio del Fico. Diceva poi questa parabola. Un tale, lo stesso tale dei tali di prima, quindi di quella genia lì, che non sappiamo chi sono, aveva piantato nella sua vigna un fico. Venne a cercare il frutto in esso e non lo trovò. Disse allora al vignorolo, ovviamente il suo dipendente, ecco sono tre anni che vengo cercando frutto in questo fico e non lo trovo, taglialo. Perché così almeno la terra può essere utile. Egli allora, rispondendo, disse a lui, padrone, qui uso il termine Curios, lascia esso per un altro anno, affinché io scavi intorno ad esso, getti, qui è, sono solo due volte che viene detta questa, è una parolaccia, qui noi traduciamo fertilizzante, sterco, no, è proprio... E se non fa frutto, l'anno venente no, lo taglierà finisce qua. Le interpretazioni che solitamente si danno è che Dio porta pazienza il fico e Israele, come se la vigna non fosse Israele, è più Israele la vigna che il fico, perché nel Tempio c'era la vigna, non c'era il fico, comunque lasciamo stare, e quindi Dio porta pazienza, un anno, due, tre, poi alla fine se non ti converti ti taglia via. Questo è completamente fuori dall'ottica di Dio. Ma dal punto di vista giudaico, qui ci sono quattro cose gravissime gravissime, che non può essere Dio a fare, anche se chiamato Curios. Ma Curios, che è il tetagramma nella 70, quindi è Cristo incarnato, è il tetagramma incarnato, quindi il Cristo, Gesù Cristo, nostro Signore, era l'altro titolo che da Ottaviano in poi, cioè da diciamo, 30, 30 anni prima, anche un po' prima, 35 anni ecco di questi episodi, si doveva dare, si doveva chiamare l'imperatore di Roma, allora abbiamo un acquidotto romano e Pilato, e questo signore cosa fa? Fa delle cose vergognose dal punto di vista ebraico. Primo, dice che aveva una sua vigna nella quale pianta un fico, non è Possibile perché un ebreo non può fare una cosa del genere. È vietato dalla Torah, è vietato dai rabbini, è vietato dalla, dalla Mishnah. Non è possibile che in una vigna si pianti un melo, un pero, tanto più una, un, un fico. È Shatnez, è, non, è un miscuglio che non si può fare. Prima cosa, poi dice la mia vigna, non pare la mia. Quindi è, è una bestemmia. È, è è una cosa vergognosa. Cioè se uno passa e vede un fico piantato in una vigna, veramente lo tirano via. Non lo tagliano, eh? Quello è l'ultimo peccato. Ma la cosa grave è ancora dopo. Dice che per tre anni è venuto a trovare, a cercare frutto e non l'ha trovato. Cosa vietata dalla Bibbia. Perché quando pianti un fico, ovviamente non in una vigna, devi aspettare l'inizio del quarto anno. Vi ricordate quando abbiamo fatto il trattato di Rosh Hashanah che abbiamo parlato dei vari capodanno? e abbiamo visto che c'è anche il Capodanno dal quale poi si evince l'anno sabbatico che è esattamente questo e l'anno delle piante per poter prendere il frutto quindi seconda cosa gravi seconda bestemmia, seconda bestemmia. terza bestemmia quell'altro ah, terza bestemmia dice eh, di tagliarlo che non si può tagliare al massimo lo trapianti perché l'albero è considerato come un uomo per gli israeliti Tant'è che se sei da solo in mezzo a una foresta e non ci sono ebrei, puoi andare a pregare nella foresta e fai i Così dicono i mistici, no? Ci sono tanti racconti eh, dei Midrashim molto belli su queste cose, specialmente nella letteratura a Però, eh, eh, francamente, sono tre bestemmie. E poi dice, taglialo perché poi quel terreno lo usiamo per un'altra cosa. Il vignaiolo è ancora peggio. Il vignaiolo è ancora peggio perché gli dice, fammi buttare... Della roba va bene, impura, che non c'entra per fertilizzarlo. Questa è un'idea che abbiamo noi. Dice proprio, poi se per caso non dà frutto, al quarto anno, quindi già cercava di fargli capire, guarda che stai dicendo due o tre bestemmie, una più grossa dell'altra, allora vieni e lo tagli. E qui il peccato lo fa lui. Qui non parla del perire. Però Gesù sta dicendo che questo Kyrios è un padrone che in ciò che lui pensa essere la vigna, sua, e invece la vigna è di Dio, lui pianta un fico, altro rappresentante di Israele. Il problema è che la pianta lui, in un posto che è avodazzarà, e non è possibile, è qualcosa di sacrilego. Insomma, è come se la gravità è come se un uomo prendesse... Una, una, una bambina abusasse di lei per tre anni e solo perché non gli ha dato un figlio la volesse sopprimere anzi la, la vuole far sopprimere da un altro come gravità è la stessa identica cosa, credetemi se voi leggete i testi diciamo dei Midrashim e, e, e, ma soprattutto la Mishnah di quest'epoca, voi Vedete che la gravità è la stessa, lo spazio della gravità usata per il primo caso e per il secondo caso è la stessa cosa. La pretesa di prendere frutto da dove non può, la pretesa di Roma di prendere dei frutti da una vigna che, non, che ha piantato Dio, vi ricordate il discorso della vigna? C'era una vigna d'oro all'entrata del Tempio, che poi dopo gliel'hanno fregata e l'hanno dovuta fare di bronzo, però c'era, non c'era il figo che comunque è sempre anch'esso insieme all'ulivo, il terzo, il terzo frutto della terra, ecco, che è il simbolo di Israele, infatti Paolo usa no, nella lettera ai Romani per dire Israele e la Chiesa, l'olivastro e l'olivo. Di chi sta parlando? Dei collaborazionisti ce n'erano tanti, similmente per i rete, convertitevi, dice Gesù, nei primi due casi. E nel terzo caso non gli dice niente. Gli dice quello che l'autorità politica, pagana quindi religiosa, teocratica a modo loro, vede i figli di Israele e quindi dice guarda che l'imperatore sta dicendo che la vigna è sua, ma la vigna è di Dio. Cioè la sua, di Gesù. Dio padre, figlio e spirito santo. Ecco, diciamo più precisi. La vigna è di Dio. Il fico... Sono persone che non portano frutto, ma sono messi lì un po' come la zizzania per fare una cosa, spionaggio, collaborazionismo, chissà che, che, che clima. Stava vivendo in quel momento il Signore, che già si sapeva di questo. Ricordate, Geremia fu accusato di collaborazionismo con Abu che invece aveva ragione, lui, perché si volevano andare a alleare con, con gli egiziani. E lui dice, no, di là non si va più, Dio non vuole che si torni in Egitto. Qui c'è quel Kyrios, quell'impertore. Non può essere Dio, perché sono quattro peccati gravissimi. Solo che noi, che non conosciamo, nel nostro versante, o meno, a parte chi studia, che lo fa per lavoro, non conosce questa cosa, quando vede, non capisce, dice, ma allora ce l'ha con noi quando non portiamo frutto. No, no. Piantare un figlio e, e, e per tre anni andargli a prendere il frutto e stupirsi che non c'è niente, non c'è niente, ma non puoi neanche pensarlo se sei un israelita ad andare a vedere. E, e immaginiamoci poi, se, ah, ma anche se desse frutto non lo puoi toccare, fino al quarto anno, quindi di che conversione parla qui Gesù. Sta parlando a quei tali e prende l'occasione prende l'occasione da questo episodio per dire attenzione vi dovete convertire, dovete smetterla di collaborare col nemico e soprattutto il nemico che pensa di essere il padrone della vigna. Ecco. In questo senso comincia a essere già più inquadrabile. Aggiungiamo questa lettura a quelle che già conosciamo, che ovviamente non vogliamo... Dal punto di vista morale è legittimo ogni tipo di applicazione, ci sono 70 modi di interpretare, ma questa non è un'interpretazione. Questa è una foto alachica perché nessun israelita gli sarebbe mai venuto in mente di piantare un fico in mezzo È una cosa gravissima. E stuprare il fico perché, per tre, perché è un essere vivente andando a prendere i frutti che non possono esserci e addirittura lo vuole tagliare. Mentre un più israelita direbbe: beh, eh, pare che non l'avrebbe mai messo. Però se deve spostare un albero, deve... lo sposti, non lo tagli, non lo tagli. Dobbiamo riflettere su questo, perché politica e religione nella Bibbia sono la stessa cosa. Questo convertite è per chi collabora col nemico, chi fa il doppio gioco. E dice che perirà nello stesso modo. È la legge che avevano, in soterologia lo stiamo vedendo adesso, eh, gli ebrei. Non credi che vuoi andare nel regno? Perché non credi al regno? Non ci andrai. Credi che ci sia il regno e vuoi vivere per il regno? Ci andrai. Si è fatto secondo la tua parola, si è fatto secondo la tua fede. C'è proprio una legge ebraica in soterologia la stiamo studiando che Gesù non non non nega credi me e sulla risurrezione avrai la risurrezione per la salvezza hai che è paritetica la cosa come sarà come sarà il domani come, lo, come vuoi tu è pesante questa cosa però penso che ci allarghi un po la mente e soprattutto ci faccia conoscere di più il mondo di Gesù della sua età. Ciao e grazie per l'attenzione e alla prossima.